13 marzo 2022. Ok, allora volevo ricordarvi che siete ancora in tempo per compilare il sondaggio se vi fa piacere, va bene? Lasciate il numero di telefono solo se volete essere ricontattati. Eh, ok, utilizzeremo tre mazzi di carte per la nostra lettura angelica. Ricordiamoci che noi ci connettiamo alla frequenza dell'Arcangelo Michele e degli angeli dell'amore, chiamati anche... Angeli della coscienza micaelica che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele ci danno guida e assistenza e ci aiutano in questo momento particolare della nostra vita. Utilizzerò comunque le carte delle fate le carte delle fatte della guarigione con le fate di Dorin Virtu guarire con le fate di dorin virtù stampate da my life in italia e poi utilizzeremo le carte del portale che sono molto belle iniziamo prima di tutto a fare una preghiera uso fare una preghiera per chi non mi conosce di protezione eh, per chiedere guida e assistenza agli angeli addio all'arcangelo michele affinché arrivino i messaggi più veri più in assoluto invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone coinvolte invoco te arcangelo michele maestro gesù maria regina celeste e con amore vero puro e sincero vi chiedo di eh, purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole azioni, di le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Purifica l'energia delle carte, aiuta a radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e con amore Arcangelo Michele e tutti gli angeli che in comunione di intenti con operano con l'Arcangelo Michele vi chiedo con amore di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dentro di me intorno a me dentro tutte le persone che mi stanno ascoltando intorno a loro con autorizzazione della loro anima se superiore affinché possa entrare solo la luce l'amore la pace la guarigione e che tutto ciò che ho posto a dio alla luce e all l'amore vada al di fuori di noi a dio dea onnipotente padre e madre che sa cosa deve fare grazie grazie grazie fatto e fatto e fatto, fatto e così è e così sia Ora, per sempre e per l'eternità. Bene. Eh, allora, per chi non mi conosce, ultimamente le nostre le le letture eh, funzionano così. Eh, vi chiedo ora, con amore di chiedere ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, eh, di, eh, a quale gruppo scegliere il gruppo A, il gruppo B o il gruppo C. Eh, è, qual è la lettura più giusta per voi e per il vostro massimo bene? Ok. quindi vediamo un po' cosa esce qui, ecco qua, gruppo A, motivazione, molto interessante, vediamo per il gruppo B, cita questa carta, manifestazione, eccola qua, scusate, sono cadute in terra, ve la raccogliamo, se riesco a prenderle, ne sono cadute due, le usiamo. Eh, le usiamo nella nostra lettura, una è la protezione dei tuoi sogni e l'altra è la musica, ok, ora vediamo il, sec eh, il secondo giro di carte, abbiamo la guarigione angelica delle fate guarigione con le fate vediamo un po' eccola qui è caduta una carta un posto nuovo gruppo A una pausa di silenzio gruppo B oh. Sono cadute troppe carte ragazzi, le raccogliamo. Non vanno bene perché erano troppe. Ecco questa che vuole uscire. Abbiamo gruppo C. Segui i tuoi sogni, ragazze, le sincronicità. No. Uh, io adoro leggere le carte perché questi segni uh, ti, danno, uh, ti danno conferma che il messaggio è esatto. Nel gruppo C proteggi i tuoi sogni. Segui i tuoi sogni. Quindi ragazzi questo è un messaggio veramente, veramente mm, rimarcato da parte degli angeli, da parte dell'Arcangelo Michele, e delle fate eh, che vi stanno vicine e vi stanno consigliando, gruppo C assolutamente, di proteggere i tuoi obiettivi e i tuoi sogni. Gruppo A, apriti all'amore. Molto interessante, eh, queste letture sono molto interessanti, le trovo veramente, eh, aprono molti loop, molte, eh, molte questioni nuove. Ascolta i messaggi dallo spirito, vedete ragazzi, gruppo B, gruppo B, una pausa di silenzio. Mm? E ascoltare i messaggi dello spirito, quindi vedete che quando le carte si leggono nel modo giusto, quando si chiede la protezione dell'arcangelo Michele, quando si chiede guida e assistenza, i messaggi non fanno una piega, sono esatti, sono precisi, sono diretti a proposito farò un video per il prossimo percorso di coaching per insegnare alle persone non solo a leggere le carte ma a connettersi con gli angeli, eh, quindi guardate, guardate il video dopo questo che, che è molto interessante, ok lasciare andare per il gruppo C, bene iniziamo la nostra lettura angelica, ok? Allora. E introduciamo il gruppo A con la carta della motivazione, ok? Hai bisogno di motivarti sia per quanto riguarda eh, per quanto riguarda fare, fare un po' di sport per studiare per implementare i tuoi progetti per agire nella direzione dei tuoi sogni, va bene? Hai bisogno di, di motivazione, questa motivazione la puoi cercare nello spirito attraverso la preghiera. Chiedendo a addio all'Arcangelo Michele di aiutarti, di darti la guida e l'assistenza necessaria per agire nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi, oppure cerca un coach, un mentore, qualcuno che ti possa dare la giusta carica, la giusta motivazione, la giusta energia per aiutarti a spronarti nella direzione dei tuoi obiettivi. Perché sei un po' ferma, sei un po' fermo e questo non va bene perché questo ti spegne, ti toglie energia, ti senti fiacca e non hai voglia di agire invece l'azione, la motivazione eh, ti sta cioè il, veramente l'arcangelo Michele ti sta dicendo che è il momento di agire quindi cerca motivazione che ti possa aiutare va bene nella direzione dell'azione, eh, è anche molto importante in questo momento per te aprirti all'amore esci dal caos esci dall'ego, esci dal giudizio di te stessa e, o di te stesso degli altri, esci da tutto quello che ti sta impedendo di, come dire, di, eh, di ascoltare i sogni della tua anima che ti stanno spingendo nel fare nella portare dei cambiamenti nella tua vita quindi azione cambiamento di direzione questo cambiamento di direzione potrebbe essere un posto nuovo dove vivere quindi una nuova città un nuovo posto di lavoro, un posto nuovo, hai bisogno di nuova energia, hai bisogno di nuovi stimoli, hai bisogno di qualcosa che ti aiuta a, a portare questi cambiamenti necessari per la tua evoluzione. Io capisco, dice l'Arcangelo Michele, dicono gli angeli, noi capiamo che il cambiamento per gli esseri umani è un po' difficile perché siete abituati alla vostra zona comfort e venuti il momento di superare di fare un upgrade di uscire dalla zona comfort e di agire di agire nella direzione dei tuoi sogni perché questo cambiamento queste novità porteranno manifestazioni positive nella tua bellissima e importantissima vita ok anime meravigliose bene iniziamo col gruppo b e introduciamo la lettura con la carta della manifestazione stai manifestando i tuoi sogni stai iniziando a vedere ad assaggiare a sentire che le cose iniziano a girare nella direzione giusta le fatte aiutano tantissimo nel processo di manifestazione le anime manifestare l'abbondanza che meriti manifestare quello che è giusto per il tuo massimo bene te lo meriti sei degna sei degno e assolutamente eh, questa carta sta dicendo che anche se magari non stai vedendo adesso sta per arrivare un'ondata positiva i tuoi sogni stanno veramente eh, per manifestarsi devi essere molto chiara sei molto potente in questo momento chiara e precisa chiaro e preciso cosa vuoi manifestare veramente nella tua vita scrivi i tuoi sogni scrivi i tuoi obiettivi ringrazia come che li hai già ottenuti e lavora sul processo di manifestazione questa carta è un invito Lavorate nella manifestazione. La manifestazione avviene che voi ne siate consapevoli o inconsapevoli. Il concetto di lavorare nella manifestazione è perché dobbiamo imparare a riprogrammarci in positivo. Siamo troppo abituati ad avere pensieri negativi e quindi alle volte non manifestiamo ciò che vogliamo per questo motivo, ma come siamo potenti per manifestare le cose sbagliate, siamo potenti anche per manifestare le cose che desideriamo. Approfitta di questa ondata energetica per manifestare i tuoi sogni. L'Arcangelo Michele vuole anche invitare le anime in questo momento a pregare per l'umanità, a pregare, eh, questo riguarda tutti i gruppi, però la carta della manifestazione non è uscita a caso riguarda eh, l'intera umanità in questo momento siamo in un periodo energetico un po forte e in alcuni casi un po turbolento quindi l'invito alla preghiera l'invito a eh, veramente a mh, pregare per la russia pregare per l'ucraina pregare per tutte quelle persone innocenti che non hanno colpa in questo momento di quello che sta avvenendo gli stessi russi non hanno colpa di quello che decide il governo per loro eh, voglio dire cerchiamo veramente di unirci in preghiera di meditare di pregare di chiedere aiuto alla sorgente affinché veramente questo, questo conflitto si dissolva eh, per per questioni politiche per questioni economiche l'essere umano arriva a, a rovinare a distruggere a uccidere fatte il processo di manifestazione il processo di manifestazione ne parla ragazzi eh, è stato anticipato già dal 2019 perché certi eventi purtroppo accadono perché molte anime sono nell'ego preghiamo per la guarigione dell'intera umanità ok io ve lo chiedo con tanto amore comunque eh, cerchiamo anche di focalizzarci quindi eh, per la guarigione della terra la guarigione dell'umanità ma anche per i nostri desideri Umani, perché abbiamo anche bisogno di stare bene noi come esseri umani in questo piano materiale possono essere desideri spirituali o desideri anche materiali ok cerchiamo di non sentirci colpevoli o non meritevoli usciamo da questi conflitti va bene ok uh, bene c'è bisogno di meditare quindi l'invito alla manifestazione alla preghiera ma anche un invito alla, uh, alla pausa di silenzio cerchiamo di pregare cerchiamo di meditare cerchiamo di ascoltare la voce della nostra anima cosa ci vuole dire ok um, noi siamo dei canali eh, in grado di ascoltare i messaggi di Dio, i messaggi dell'anima, cosa l'anima ci vuole dire, cosa Dio ci vuole dire che riguarda i nostri Uh, i nostri, le nostre questioni personali, ma anche a livello globale mondiale. Uh, entriamo in meditazione e in preghiera. Io credo che il gruppo B sia un, un, un gruppo più uh, dove lo spirito divino, l'anima, uh, vi sta proprio invitando alla preghiera. E alla meditazione c'è bisogno di questo vuol dire che voi siete vi siete autoscelti perché avete scelto il gruppo b quindi là in questo momento il lavoro che voi dovete fare è questo ripeto per l'intera umanità ma anche per voi stessi e i vostri sogni va bene passiamo al gruppo c anime infinite non non rinunciate ai vostri sogni, proteggete i vostri sogni, parlatene solo con persone fidate, perché alcune persone anche che si definiscono persone spirituali eh, credono che i sogni personali e materiali non siano spirituali e una interferenza incredibile queste persone devono ancora evolvere voi stessi dovete evolvere nell'amore perché i sogni gli obiettivi personali non hanno niente a che vedere con l'ego l'ego è quando tu Usi male dei doni. Quando tu, per ego, sei disposto a tutto e distruggi gli altri. Qua non si tratta di distruggere nessuno, qua si tratta di far valere i vostri sogni, anche se il tuo sogno è quello di creare una vita di abbondanza e di ricchezza. La ricchezza non è ego. Ci sono tante persone ricche che hanno tanto da offrire, che fanno tanta beneficenza, che aiutano gli altri. Quindi innalza ti raggiungi i tuoi sogni personali e spirituali e non permettere a nessuno che si reputa più spirituale di te di infrangere il tuo sogno perché se il tuo sogno è quello di aiutare milioni di persone ascolta il tuo cuore perché se il tuo sogno è quello di aprire una nuova attività ascolta il tuo cuore perché se il tuo sogno è quello di insegnare la guarigione di fare le letture angeliche di essere un operatore della luce di essere essere un facilitatore della guarigione ascolta la tua voce qualunque siano i tuoi sogni anche se anche quello di laurearti che sia quello di frequentare dei corsi qualunque cosa sia va bene che sia quello di, di stare meglio di dimagrire ognuno ha i suoi sogni e nessuno li deve giudicare per questo Confidatevi solo con persone giuste o evitate di farlo. Va bene, proteggete i vostri sogni, ecco, c'è proprio bisogno di protezione. Chiedete all'Arcangelo Michele guida e assistenza e vi consiglio di fare le preghiere, protezione, protezione casa ambienti e liberazione. La musica vi può aiutare a riconnettervi con la vostra anima, col vostro spirito, con la vostra voce interiore, col vostro sacro cuore, col sentire la voce che parla e che vi dice quali sono i tuoi veri sogni perché forse ti stai concentrando troppo in un qualcosa che non è tuo, che non è quello che tu hai scelto. Continua a farlo se ti serve per vivere, ma se il tuo sogno è un altro, ascolta la tua voce e segui i tuoi sogni, non fermarti. Gli angeli ti parlano anche durante il sonno. Guardate questa foto gli angeli ti danno dei messaggi attraverso i sogni non rinunciare ai tuoi sogni ok lascia andare l'ansia la paura il risentimento la rabbia lascia andare eh, i tuoi sogni sono importanti però non rimanere attaccato a un particolare risultato nell'immediato perché alle volte la manifestazione può essere più o meno lenta c'è bisogno di tempo tu quando preghi quando chiedi chiedi e poi rimani in, con aspettative positive, ma lascia che i tempi divini siano i tempi di Dio e che i te, nei tuoi tempi tu continui a ringraziare per ciò che è già, continua a pregare, continua ad amarti e tutto arriverà nel momento giusto bene anime infinite io ho concluso questa meravigliosa lettura angelica veramente ho sentito l'energia angelica molto potente molto elevata eh, veramente vi prego comunque di pregare per l'umanità è veramente molto importante mi piacerebbe tanto fare una preghiera eh, collettiva in diretta mh, però sono un pochino eh, impegnata eh, se riuscirò magari vi avviserò all'ultimo momento e spero che eh, voi per questo rimanete sintonizzati magari se riuscirò a farla la farò di sera eh, adesso vediamo non prometto niente eh, perché sono veramente non ho, è un discorso di tempistiche però questo non significa che io non prego io prego più volte al giorno faccio il processo di liberazione più volte al giorno invito anche voi a fare lo stesso ok eh, bene volevo ricordarvi che eh, mi occupo di facilitare le letture angeliche le guarigioni a distanza per chi vuole ricevere equilibrio a livello fisico mentale emozionale spirituale eh, e ora abbiamo iniziato i nuovi percorsi di coaching presto anche Alberto eh, ritornerà a, a Collaborare con connessioni angeliche eh, eh, ci, veramente eh, è un lavoro molto importante inizieremo a partire dal 4 di marzo con il coaching di due mesi della durata di due mesi se è ancora in tempo per iscrivervi eh, c'è tempo ci sono pochissimi posti per il percorso di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce dove è possibile accedere a questo nuovo livello di guarigione dove imparerai sulla guarigione, e se vuoi maggiori informazioni su questo, ho pubblicato un video appositamente su questo. Guarda, te lo metto qui su: va bene. Così ci puoi cliccare, lo puoi ascoltare, prendere tutte le informazioni che ti servono. Eh, inizieremo anche un percorso di. Uh, uh, con connessioni angeliche per imparare a connetterti con gli angeli questo sarà il 7 il 7 di marzo per la durata di due mesi ok saranno incontri settimanali su zoom quindi un coaching collettivo dove imparerai a connetterti con i tuoi angeli dalle basi attraverso la preghiera di protezione attraverso uh, tutto il percorso di purificazione Imparerai a leggere le carte in maniera intuitiva per ricevere i messaggi degli angeli, ascoltare la voce della tua anima, imparerai la scrittura ispirata, la connessione diretta, raggiungerai in due mesi un livello massimo di comprensione non solo energetica quindi diventerai un, un canale eh, riceverai tutti gli strumenti per essere un canale pulito ma anche per imparare il radicamento la centratura l'equilibrio quindi due mesi è un lavoro veramente veramente importante e lo stesso vale per logo ceiling iniziamo anche qui a marzo e per chi vuole insegnare imparare a guarire se stesso con logo siri e poi vuole guarire gli altri ci saranno anche qui delle classi collettive quindi veramente approfittate nel marzo il mese giusto per iniziare un percorso di formazione, di informazione e di grande crescita personale e spirituale. Io vi saluto, vi abbraccio e ci sentiamo presto fra 15 giorni. Ciao cari!